E non ci può essere un inizio di settimana senza il fatto di Marcotti, sulle fonti tv nel quale eh, raggruppiamo un po' tutte le notizie principali dopo averle analizzate in altri slot di dirette e di trasmissioni con analisti tecnici per andare a capire poi eh, cosa si può fare in contesti economici differenti, però dicevo insomma in questo nostro format eh, concentriamo un po' quelle che sono le notizie principali e le commentiamo insieme a Giancarlo Marcotti, eh, Finanza in chiaro, che saluto e ringrazio, eh, ben Giancarlo. Grazie a te, Emanuela. E come di consueto, un saluto a tutti gli insomma, ascoltatori. Le fonti TV non potrebbero più stare senza di te, eh, e nemmeno io, perché poi ogni settimana eh, insomma, faccio un po' anche un ripasso di, di quello che stiamo. Leggendo a quello a cui stiamo assistendo, è quello a cui dobbiamo, è che dobbiamo un po' considerare anche per muoverci no? nelle analisi eh, di, di mercato. Quindi eh, partiamo dagli scenari economici e politici, io ovviamente inserisco il eh, forum di Davos che inizia a, eh, in Svizzera come ogni anno, che però insomma ti lancio già subito una piccola provocazione. Secondo qualche osservatore si mostrerebbe un po' sottotono quest'anno proprio perché lo scenario economico è un po' traballante diciamo così cosa ne pensi e poi partiamo ovviamente con la nostra considerazione generale ma mi hai preso il volo perché sto proprio partendo per Davos <ride> scherzo eh. <ride> e tu infatti ascolteremo arriverai un po' dopo oh, arriverai allora. dopo Christine Lagarde che è già là eh, almeno a quanto dicono no. Non sono stato invitato, non riesco a capire perché, non mi riesco a capacitare di questo mancato invito. Ma guarda che vabbè. dicono che quest'anno i big più big, diciamo così, anche se poi è relativo dire un big più big di un altro, insomma, non andranno, quindi eh, tu hai fatto la stessa scelta. È, que è questo il motivo per il quale non ci sono, è proprio questo. Va bene, dai, allora, inizio no. spumeggiante di settimana, un po' come le borse, tra poco, anzi perdonami solo un secondo, faccio vedere di cosa parleremo a proposito di, di spumeggiante, mercati 2023, inizio spumeggiante, come eh, muoversi appunto sui mercati perché le borse stanno dando delle performance eh, comunque più brillanti, caro carburanti, decreto in vigore, ecco le misure, facciamo un po' la quadra sul eh, tema che ha eh, generato un po' di tensione all'interno della maggioranza e non solo, bonus 2023, ecco chi li... Prenderà. In altre occasioni abbiamo detto che quest'anno sarà l'anno dei bonus proprio per le emergenze economiche. Allora, perdonami, lascio a te la panoramica, torniamo agli scenari economici e politici. No, no, certo. Allora, no, si apre davvero adesso, a parte, a parte gli scherzi, si apre appunto Davos ed è un appuntamento uh, che sì, quest'anno è vero che è visto un po' così in... Uh, in, in calo rispetto a, agli anni scorsi eh, però, però è sempre un appuntamento importante insomma si ritrovano i grandi del mondo o comunque le persone più influenti eh, discutono parlano uh, danno le loro previsioni quindi è comunque un appuntamento importante io ovviamente è molto contestato perché beh, certamente i VIP, le, le, le persone così in vista non è che godono di, di grande popolarità, eh, però, però eh, ripeto è un, un appuntamento che adesso sta un po' andando troppo in verso la politica io lo preferivo quando appunto era un forum economico e basta sì. e quindi si parlava solamente di economia e parlando solamente di economia ce ne sarebbe da dire molto in questo in questo inizio d'anno in questo 2023 perché eh, qua non riusciamo più a capire nulla allora eh, eh, ci sarà, per, fin qualche mese fa certa, veniva data per certa la recessione poi mm. dopo no oh, alt, ci siamo sbagliati, no, non c'è più recessione oppure e eh, eh, va bene, e poi adesso invece ci, ci sarà la, la recessione ma mild come, come dice il, il CEO di... Sì. Ci sono diverse visioni, per esempio ne sto leggendo un'altra il Global Risk Report annuale del World Economic Forum che è basato su un sondaggio del forum, dice in realtà ancora che la minaccia di recessione, la crisi del costo della vita, quindi l'inflazione, la crescita dell'indebitamento domineranno le prospettive per i prossimi anni addirittura. Ovviamente bisognerà vedere in quale entità, cioè che non probabilmente come oggi o come ieri, però insomma, quindi ci sono, quello che dicevi tu, diverse, diverse view no? e quindi tra un po' capiremo anche come muoverci all'interno di queste previsioni. Eh sì, io ho visto stamattina proprio appunto il, il capo di Bank of America che dice sì, ma se ci sarà una, una recessione sarà dolce, insomma… Eh, sì che poi vabbè insomma dolce, sì sì sì ci mancherebbe, ci sì, sono anche recessioni più pesanti Adesso la pesante. traduzione No no no, no è, è vero è... hai ragione, un po più, ma anche la Banca Centrale Europea nell'ultima riunione nel comunicato aveva messo in evidenza come l'eventuale recessione sarebbe probabilmente stata eh, leggera Adesso io non so se era questa la parola, quindi eh, eh. riprende anche la visione della dell'ABC, almeno l'ultima, poi aspetteremo altre eh. indicazioni Certo, ma eh, ti dico, uh, Manuela, il, eh, il primo di febbraio, fino a poco, quando ci sarà la prossima riunione della Fed, no? fino a poco tempo fa si dava per scontato il 0,50, un aumento dello 0,50, adesso le probabilità maggiori sono per uno 0,25, le probabilità del mercato naturalmente. Poi dopo la Fed aveva praticamente annunciato 1,050, quindi qua adesso st insomma si sta premendo perché questa uh, politica monetaria venga allentata e penso che anche la Lagarde abbia pressioni in tal senso, anche se noi siamo indietro perché abbiamo due punti in meno degli Stati Uniti come, come tasso di interesse, quindi sì. eh, obiettivamente in Europa potrebbero crescere ancora eh, i tassi, negli Stati Uniti anche perché lo aveva annunciato la Fed, ma dopo tutte queste cose qua, appunto, questi scenari qua sembrano cambiati, eh, in così breve tempo non si capisce neanche come cambiano così rapidamente, ma è un… Però dopo lo, lo vedremo anche nelle borse, insomma, queste certo. borse qua prima male, poi bene, poi cioè... E infatti, guarda, questo è il titolo che avevamo visto anche prima, lo vediamo così, restiamo proprio eh, collegati a questo ragionamento. Mercati 2023. Inizio spumeggiante, una parola che hai usato tu fuori onda con me per come dire, andare a definire i, i temi fondamentali, ma lo, lo abbiamo già anche detto in altre occasioni un inizio che forse nessuno aveva messo in conto, anche se già l'ultima parte del 2022 aveva dato qualche spunto diverso no? rispetto al trend ribassista che comunque permane ancora oggi nei mercati del 2022. Ecco, come lo, lo, com, come lo spieghi questo, questo inizio, anche se poi bisognerà vedere cosa succederà? Queste, probabilmente Queste settimane, le ultime due settimane di gennaio diranno di più, no? Prego eh Ma eh, guarda, veramente eh, anche a me ha colto di sorpresa. Allora, la, quello che hai detto tu sul 2022: sì, è vero se noi prendiamo l'ultimo trimestre, mm. eh, quindi il, il, il, il rimbalzo avuto in ottobre e novembre, senz'altro c'è stato ed è stato molto consistente. Dicembre, invece, non è stato vero. un grande mese. Vero. No? Quindi io come tutti, no? dato che aspettiamo sta, come, come Godot, aspettiamo questa recessione qua, che però non arriva mai, ma eh, come tutti mi aspettavo un inizio dell'anno prudente. Io avevo tra l'altro fatto delle previsioni positive sul 2023, un po' in controtendenza rispetto ad altri, ma le avevo giustificate e, e, e, insomma, solamente per una fine d'anno del 2023. Cioè, Avevo detto eh, inizierà l'anno così, così, poi dopo la seconda parte dell'anno potrebbe esserci un recupero e allora anche eh, concludere l'anno in maniera positiva. Questo era un, un po' il, il, la, la, mia, così, la mia previsione. No? E, questa previsione qua adesso oh, cioè, eh, la sto azzeccando ma dopo dieci giorni, so, io sì. mi aspettavo dopo un anno un, un, una cosa del genere, invece pensare che in dieci giorni l'indice italiano, tanto per dire, abbia guadagnato quasi il 9%, cioè in tutto l'anno scorso che noi abbiamo considerato un anno disastroso, ha perso il 13%, in dieci sedute del del, del 2023 ha quasi guadagnato il 9%, cioè è, è veramente una, una situazione molto strana, insomma molto particolare. È vero, è vero, e, è vero, è vero. E più o meno accade, è accaduto questo nel 2022, al contrario, cioè, fini, era, era terminato il 2021 in maniera spumeggiante e il 2022 subito uh, in, in calo adesso qua eh, avviene esattamente il contrario io andrei prudente ecco ecco oggi ma Giancarlo so che... ma se ci basassimo proprio sulla, eh, sul fatto che i mercati anticipano e scontano le notizie prima cioè circa sei mesi insomma poi giorno più giorno meno mh, cosa possiamo pensare adesso è ovvio che è una valutazione totalmente astratta al momento eh, poi vedremo ecco però di solito ci si basa su questo no? per essere più o meno ottimisti rispetto al futuro eh, sì però qua sembra che stia eh, così eh, veramente anticipando di molto eh, le cose cioè, eh, non abbiamo ancora visto la recessione e il mercato eh, sconta già la ripresa dopo la recessione eh, insomma stiamo, stiamo forse vedendo troppo in là, io mi auguro naturalmente che, di, di non vedere nessuna recessione, di, di crescere perché chiaramente la, la crescita economica va a beneficio di tutti, non, non certo. sempre, Vabbè, comunque insomma, va a beneficio di tutti, meglio crescere che diminuire, insomma, a me la le, le, le, le, le questioni sul bello del del eh, di, di, di scendere diciamo del, della discesa dell'economia a me il bello io Beh, non insomma, lo so neanche io sinceramente però eh, non la, la, la famosa decrescita hai presente certo, a, me, certo. a, me, a me io preferisco sempre la crescita comunque eh, questo e, que e la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda i eh, mercati obbligazionari, che an anche quelli hanno ripreso dopo. Allora, così solo per concludere questo, questo, mh, questa parte del mio intervento, è probabile, eh, io almeno lo, lo giudico così, che il mercato abbia ritenuto lo storno del 2022 eccessivo, cioè doveva esserci uno storno perché le cose insomma non è che eh, lo sappiamo tutti, insomma l'inflazione, il sì. conflitto, insomma tutte queste cose qua, quindi doveva essere un anno di ribassi il 2022, forse il mercato dice sì, però è, sono stati eccessivi questi ribassi perché in effetti io ho parlato del 1331, in calo del, del nostro indice di riferimento, il Fuzimib, ma lo Standard Poor's 500 ha perso più del 19% e il Nasdaq addirittura il 33%, quindi forse, forse i mercati hanno ritenuto le perdite del 2022 eccessive e c'è stato questo inizio d'anno che appunto io ho definito spumeggiante. Poi stiamo a vedere oggi, so, cioè, eh, Wall Street è chiusa per… Sì il Martin Luther King il Day. Martin Luther, Luther King Day, quindi eh diciamo che il giorno in cui eh, Wall Street è chiusa è, è sempre una giornata di pausa. Eh insomma. beh è chiaro Vabbè. diciamo che non è effettiva al 100% ovviamente manca un po' il faro no? La guida. Eh, eh, eh. Allora Giancarlo eh, andiamo avanti col prossimo argomento. Caro Carbona, questo ci porta su invece il discorso dell'economia reale no? Però insomma di fatto stavamo parlando ancora una volta di questo scollamento tra la finanza e l'economia quello che i mercati anticipano che però insomma poco a che vedere con il sentiment eh, de, de, delle persone dei consumatori come come me e come te insomma come lo siamo tutti allora mh, decreto in vigore ecco le misure intanto eh, c'è da dire appunto questo che eh, torna il bonus carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato arriva anche un buono di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale interventi del governo eh, che sono arrivati peraltro dopo giorni di, di molta tensione no? per, per la decisione sul, sui carburanti di non eh, prorogare lo stop alle accise. Allora Ti chiedo, e poi parti tu da dove vuoi, se il governo ha rischiato di vacillare anche all'interno eh, della maggioranza su, eh, su questo tema, sul caro carburante. In questo momento, perché poi è ovvio che se ci fosse solo il caro carburante l'avremmo vissuta diversamente, no? in realtà c'è il caro vita che, che sta mettendo un po' sotto pressione tante persone, tante imprese. Sì, io penso che effettivamente si è un po' esagerato con questa storia del caro carburante, nel senso che eh, ho sempre detto da automobilista, io naturalmente mi auguro che la benzina eh, scenda ai livelli più bassi possibili, che tolgano le accise e tutto quello che vogliamo, però obiettivamente questo carro carburante eh, non c'è stato o c'è stato solo parzialmente, quindi eh, obiettivamente, eh, che cosa poteva fare il, il governo? Sì, mantenere eh, diciamo, lo sconto sulle accise, perché è uno sconto, eh, non è che siano tolte tutte le accise, certo. sono tolte una parte e tra l'altro non significativa delle accise, ma comunque eh, sì, avrebbe potuto fare questo, ma eh, io, io sulla storia del carburante, perché è una cosa che eh, impatta su, su tantissimi italiani perché appunto ci sono tantissime automobili in Italia, sono eh, amanti delle automobili gli italiani e quindi è un argomento diciamo, che impatta su molte persone. Però obiettivamente eh, cioè qualcuno deve dirmi se togliamo quelle accise... Eh, <ride> che cosa facciamo, cioè aumentiamo il debito o, oppure li prendiamo da qualche altra parte quei soldi. Io per ora poi non mi sembra che, almeno, magari mi sbaglio, ma insomma non mi sembra che, che il, la benzina sia sui massimi storici. Insomma, è, poi peraltro chiaramente... ogni, ogni inizio d'anno a gennaio eh, aumenta, cioè, abbiamo questi, ormai siamo abituati, no? Eh, sì, sì eh, quindi... infatti l'ho messo in relazione agli altri, gli altri mh, rialzi no, dei, dei prezzi Giancarlo, se fosse stato solo quello probabilmente diciamo l'avremmo digerito un po', un po' di più. Eh, vabbè, ma allora eh, certo il, il problema inflazione è un problema, non lo voglio minimizzare, attenzione, io adesso non è che stavo minimizzando no, il no, caro certo. carburanti, però insomma lo cercavo di metterlo nella sua giusta misura, insomma. Ma invece che, che l'inflazione e che l'aumento dei prezzi sia evidente a tutti, eh, questo sì, eh, infatti io adesso sì, negli Stati Uniti eh, sembra che questa inflazione sia in netta riduzione, mi auguro che sia così anche in Europa, però temo che rispetto agli Stati Uniti qua noi saremo eh, abbastanza in ritardo, insomma. quindi continueremo ad avere un tasso di inflazione che poi in, eh, rispetto al tasso di riferimento della, della BCE, eh, insomma, questo fa, fa un po' impressione, cioè, in questo momento vabbè, i, gli ultimi dati degli Stati Uniti se non mi sbaglio l'inflazione è al 5,5% con l'ultimo dato. E sì. eh, i tassi sono del 4,5%. Okay. Noi abbiamo i tassi ancora al 2,5%? Sì, sì, sì. Quindi la differenza tra il tasso e l'inflazione nostra eh, cioè è estremamente eh, più marcata rispetto a quella degli Stati Uniti. Quindi, questa è una cosa che deve preoccupare. Eh, gli europei speriamo, ripeto che l'inflazione finisca di mordere ma eh, se non dovesse se dovesse andare avanti è difficile pensare Beh, che la BCE si fermi certo, ma sicuramente non accadrà nel breve Insomma, quindi evidentemente dobbiamo cioè questo scenario rimarrà ancora per un po' giusto un'informazione eh. scusami, si sì, dimmi sì, sì. No, no, no, no, volevo dire, cioè, darti ragione Ok, su no, sull'informazione, tra virgolette, di servizio per quanto riguarda il bonus carburanti da 200 euro di cui parlavo poco fa, dal 1 gennaio al 31 dicembre è stato rinnovato, è pari a 200 euro, è concesso dai datori di lavoro, si tratta fondamentalmente di una sorta di voucher che era già in vigore nel 2022, gli oneri per questa misura ammontano a 13,3 milioni quest'anno e a 1,2 milioni l'anno prossimo eh, e poi c'è anche il bonus trasporti 60 euro per bus e treni quindi il consiglio è sempre quello di guardare sui siti ministeriali e governativi Giancarlo bonus 2023 un commento su questo perché poi insomma quest'anno Proprio perché si collega a quello che dicevamo, no? sarà un anno ancora complicato per, per tante questioni a livello di economia reale, è stato definito un po' l'anno dei bonus, a partire dal bonus bollette che poi è la voce che pesa maggiormente, intendo dire la spesa destinata alle bollette, è la voce che pesa maggiormente nella manovra, ricordiamo, di 21 dei 35 miliardi 21 sono stati utilizzati proprio per il bonus volete per aiutare quindi eh, insomma gli italiani a, al, a, a su, sopportare il caro vita però abbiamo il bonus psicologo l'app 18 ancora per un anno poi ci saranno due, due carte il bonus mobili il super bonus eh, 110 che passa al 90 eh, carta risparmio per fare la spesa il reddito alimentare che inizia la sperimentazione insomma eh, quest'anno dei bonus eh, sta sotto Proprio il momentaccio, il momento non pro, diciamo non propriamente positivo che stiamo attraversando. Guarda, Manuela, su questo sai anche il, insomma il mio spazio. Si sa che è uno spazio eh, diciamo del non controcorrente, ma insomma un'altra campana. Si sente, ecco Vai. io l'ho sempre detto lo che so che non la... ti piacciono i bonus neanche a me è Che esatto che la politica <ride> dei bonus però... cioè, a, cosa... a me sembra che sia la politica delle lemosine a me non piacciono mm. non piace. e ce ne sono tanti però cosa si poteva ti chiedo anche eh, poi ti lascio al tuo ragionamento cosa si poteva fare se non eh, mettere in campo no, questi bonus per l'aiuto eh, nel, nel breve perché poi serve quello ma, cioè, Eh, ma il bonus è a, a, a chi, no, non so, chi fa richiesta, chi ha determinate eh, caratteristiche. Cioè, tutto bene, nel senso che uno dice ma perché dobbiamo dare il bonus ai ricchi, diamoli ai poveri, eccetera. Così. Ma questo, però, eh, diciamo che svilisce anche eh, tutta l'attività la, parlamentare, nel senso che. Il Parlamento deve fare delle leggi, le leggi devono valere per tutti, poi sappiamo che per esempio le tasse sono, sono progressive, non sono proporzionali, quindi eh, più uno eh, guadagna più eh, uno paga di, di imposte dirette. E quindi c'è già una progressività delle imposte. Mettere tutti questi bonus dà proprio l'idea del, del populismo, cioè mi dà l'idea del. <ride> Eh, della vita perona voglio dire no, no, guarda, anche a me i bonus non piacciono ma per meglio dire ci servono ma devono essere mh, una tantum e soprattutto devono essere accompagnati da in interventi strutturali però nel contempo reggo anche e, e non sto dicendo che tu non, non guardi queste notizie anzi è chiaro che qui si sta facendo una valutazione su, in senso generale sul bonus abbiamo il rapporto oxfam che non ci dice niente di nuovo ma insomma ci sono sempre nel nostro paese più diseguaglianze eh, sociali ed economiche e eh, abbiamo quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta quindi assoluta vuol dire non è relativa vuol dire che non ci sono i soldi nemmeno per comprare i beni di prima necessità come detto crescono le diseguaglianze crollano i salari nel 2022 abbiamo avuto un meno 6 un trend peraltro giancarlo quello del crollo dei salari che è in atto da, da anni, cioè non solo nell'anno scorso, quando effettivamente l'economia le, ha un po' cominciato a zoppicare. No? Quindi, insomma, questo per dire che purtroppo magari a volte sono scelte inevitabili quelle che ci ricollegano al bonus, guarda, Manuela. Allora, ehm, hai, hai sottolineato una cosa, secondo me, importantissima comunque in, in altri momenti avevo sottolineato anch'io, cioè obiettivamente la crescita delle disuguaglianze che non avviene solo in Italia eh, avviene in tutto il mondo occidentale è avvenuta in tutto il mondo occidentale è una cosa preoccupante si fa sempre il, il, il L'esempio più eclatante per, per fare capire insomma, allora si va a prendere quanto l'amministratore delegato della Fiat di allora degli anni 50 Valletta prendeva di stipendio eh, eh, rispetto a un operaio no? eh, sappiamo che oggi l'amministratore delegato rispetto a un operaio prende enormemente di più di, di, di, degli anni 50 insomma quindi si è veramente aumentato a dismisura quella cosa, quindi questo se mi dici questo sono perfettamente d'accordo con te, è un problema, va risolto, non è un problema semplice, è un problema che è determinato da un'economia che è andata in una certa maniera e quindi non lo si risolve in 4 e 4 8, però è un problema è un problema da risolvere cioè non ci devono essere disuguaglianze così forti ma certo. secondo me non lo si risolve con i bonus che sono invece delle elemosine, che io continuo a, a, a pensare siano delle elemosine, oltretutto perché devono essere chiesti cioè uno non non, non, non, non ce li ha automaticamente no? deve, deve dimostrare di, di avere diritto ad avere eh, appunto quella mancia quella, quella cosa e allora veramente mm -hmm. non lo so non, no no no ma è sì. ovvio che bisogna poi rendere più forte il nostro paese a livello strutturale lo abbiamo detto perché poi periodi come questo ci sono e ci, ci sono stati ci sono e ci saranno sempre perché ovviamente l'economia è anche imprevedibile eh, e, e non possiamo certo anticipare troppo se non eh, parlavamo prima di de, quanto i mercati anticipino le notizie però ci sono poi degli eventi che eh, arrivano e non, non possiamo eh, che, che, che guardare e poi ovviamente è chiaro che se le fondamenta sono robuste eh, i colpi vengono parati maggiormente invece in realtà vediamo come Appunto ci siano oggi quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta. La pandemia, prima, ora la crisi dell'energia, l'aumento dei prezzi con questo tasso di inflazione mai così alto da oltre 35 anni, lo sappiamo, hanno dato il colpo di grazia. È chiaro che eh, questo si somma ad altre questioni che erano ancora mh, in fase di risoluzione, che lo sono ancora di più oggi perché c'è l'emergenza, insomma, è un circolo vizioso. Per quello dico bisogna potenziare. Le, eh, la struttura del paese lo so che è facile a dirsi e non a farsi ci mancherebbe ma insomma eh, speriamo che presto si agisca allora Giancarlo non so se vuoi fare una chiusa tu su questo no, mm. no solamente anche se l'ho appena detto però insomma mi, mi fa piacere ribadirlo dire che io sono fermamente contrario a, questa, a, a questi squilibri che ci sono eh, nelle Appunto, nelle retribuzioni, eccetera. Quindi bisogna senz'altro senz eh, trovare una maniera perché chiunque lavori perlomeno lavorando abbia una vita dignitosa. Cioè, se uno ha un lavoro, non deve. Cioè, I lavoratori poveri mi fanno, mi, mi fanno paura, nel senso che. Eh, vero assolutamente sì. hai detto eh, una cosa persone... hai, detto, hai usato una frase perfetta i lavoratori poveri fanno paura non dovrebbe essere così se si ha un lavoro il lavoro deve consentirci di vivere dignitosamente non da paperon e paperoni poi se, se ci permette anche di vivere da paperon e paperoni ben venga però insomma dignitosamente Ecco niente, volevo solo appunto sottolineare questo aspetto No, qua. no, no, guarda, non potevi, non potevi concludere nel modo, in modo migliore insomma, credo che siamo d'accordo tutti su questo. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, finanza in chiaro, seguitelo anche sul canale dove ogni giorno vi tiene compagnia con i suoi video con le notizie principali e poi ci rivediamo sempre qui su Le Fonti TV, anche questa puntata sarà disponibile on demand sul nostro sito lefonti.tv e sulla nostra pagina eh, di YouTube, eh, cliccate e e iscrivetevi così riceverete tutte le notifiche grazie Giancarlo grazie a te Emanuela come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori e allora grazie a tutti voi per averci seguiti come vi ho già invitato a iscrivervi al nostro canale YouTube ma anche a tutti i nostri social eh, grazie per tutti i messaggi di accompagnamento di oggi e adesso Le Fonti TV prosegue con il suo palinsesto e buona giornata